Oh, incredibile attenzione attenzione non so che è successo so che è successo ragazzi benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro calogero bottas dopo la bellissima comunque gara dell'ultima puntata che vi ricordo trovate nella playlist qui sul canale il nostro pilota b per banca è arrivato alla gara di casa in tutti i sensi perché si correrà in emilia romagna nel gran premio di imola come al solito prima di cominciare andiamo a fare un recap della situazione di classifica dunque primo posto c'è Verstappen che fino adesso ha vinte tutte speriamo che sta pianta il campo rotto rotte scatole poi c'è sergio perez 50 il nostro canogero Bottas, terza posizione, buon ritmo sinceramente rispetto all'anno scorso poi Alonso, molto vicino, e Albon, Hamilton, che so, entrambi Mercedes poi Charles Leclerc, eh, Ricciardo, Norris e Ocon che va a chiudere la top 10 weekend di gara speriamo bene, manca solo che la pioggia ci rovina la gara dei Imola porca piove, oh, ma la so attirata proprio, ma perché non mi sto zitto? Ecco, si sono rotti i freni subito, così un minuto e mezzo fermi. Abbi qualche minuto di pazienza, si. Sì, sì. C'è pressione idraulica, eh. Una per... Io pure sto a perdere pressione idraulica e mi sto a pisciando a sotto. Aspetta. Oh, mamma mia, stavo il sistema... Scusate, stavo il sistema elettronico, ho staccato il cartello di 150 metri. Colpa mia. Ultimo treno di gomme, e mancano 5 minuti. La pista è libera, io quasi quasi uscirei. Sta a girare l'eclerca adesso. Questo è l'ultimo tentativo, speriamo di non becca traffico, raga. Non tocca sbagliare qui la piratella. Ecco, mazza ho chiamata. Oh. Che schifo che ho fatto. Vabbè. Ok, qui hanno fatta bene. Qualcosa stavamo recuperando. Ah, errore, errore, un po' a lungo. Qui qualcosa non recuperato, ma... Male, molto male Eh vabbè, Sì, ha migliorato qualcosa Saremo ancora in tempo ma non c'è ma benzina penso Sì, ancora c'è pure la benzina, attenzione C'è pure benzina, ora c'è traffico però Vamo, il guagnuccio in mezzo ai palle Ecco punto. ma porca, eh, ma porca Partimo quarti, cazzo per un decimo Per un decimo ce l'avevo quel decimo Che rosicata ragazzi, riparte Martello Norris poi Siamo partiti bene ragazzi, non ci avremo i giri per recuperare questa gara così corta. buttare la di Ricciardo, ho perso già una posizione. Facciamo l'erza per cercare di recuperare qualcosa. Attenzione che Bestal per qui davanti con Perez, viene superato. Bello pure da Perez, bravissimo Perez. Conoscendo Red Bull sicuramente obbligheranno a ritagliare la posizione comunque noi siamo vicinissimi a Ricciardo, famo quale sta cosa senza far casini però calò non rischia, qui non c'è spazio a farlo con intelligenza ripiazza la posizione niente, non ce la faccio ripiare prendiamo l'herz qui i tanti davanti stanno a far capocciate di nuovo eh per sta per a provare super a Perez Attenzione, fanno una curva entro questi! Ma perché non buttate fuori Vestappen? Per Perez comunque ha resistito grandissimo. Sai, ma quando... Quando rientra in box... Come gli faranno una festa? Altro che messicano. Mm. O fanno ballacchina, che... Dice i cicchi via di scherzi. Che Verstappen sta lì, raga. Cioè, comunque ci arriva davanti. Non c'è niente da fare. Perché non vincerà? Ok, mo siamo vicini. ora c'è il DRS. Hertz. Tira. Purtroppo c'ha pure lui il DRS, però. Quindi presumo che non servirà un cacchio. Adesso lo stiamo pure a finire. Niente, lo devo spegnere, raga. Ma io vorrei sapere da quando i McLaren sono diventati così forti comunque. Cioè, aggiornano i valori, aggiornano i valori, ma che cazzo aggiornano, guardate un'altra gara poi. Tocca a qualcosa, raga. L'Erz, lo stanno a finire. Non so, manco vicino da provare un attacco disperato, raga, sono proprio troppo lontano. Attenzione che però Ricciardo è uscito un po' male lì a destra. Ah siamo vicinissimi, siamo vicinissimi Siamo vicinissimi, siamo troppo vicini, siamo andati addosso praticamente Io sono andati addosso Che cazzarola però allora, abbiamo fatto il giro veloce dentro la sprint race perché 1800 non l'ha fatto nessuno, ma mi sa che nella sprint il giro veloce non pia punto, quindi eh, prendiamo solo 4 punti, Verstappen ne pia 6, quindi allunga dei ulteriori 2 punti e il nostro calogero rimane terzo, ma siamo andati a 41 punti da Verstappen, mamma mia ragazzi, sta prendendo un distacco abissale. Bisogna assolutamente fare una buona partenza sulla pioggia, che ci vuole? È un attimo quello che fa la partenza sulla pioggia Oh! Incredibile, attenzione! Attenzione! Non so che è successo! so che è successo! Attenzione, non so che è successo! Se voleva buttare all'interno calogero, attenzione! Qualcuno si incolla, non so chi è Non so sia Perez E' calogero de cattiveria, mamma mia! No, era Ricciardo Ragazzi, non so che è successo, c'è avuto solo botta di culo, poi un po' di cattiveria, ma è giusto che sia così, perché stiamo a giocare punti mondiali. E adesso ci abbiamo solo davanti Norris. Non ce ne più una botta di culo del genere. Ci abbiamo Ricciardo dietro. Ma speriamo che Perez e Ricciardo perdano un po' di tempo tra di loro. Blocco, blocco, blocco, blocco, blocco, sono andato lungo, sono andato lungo. Ricciardo ci ha passato. Ora ci vuole passare pure Perez. Mamma mia, sta cosa finisce malissimo. Ma caloggio calogero, si è dentro di cattiveria. Attenzione qui giù alla, alla ripazza uno. Mamma mia, ragazzi, sto a sudare come un tricheco come al solito. Dai, calogero, la fate fare? devi solo gira pulito. Lo sai fare? Lo sai fare. So okay, il bagnato è difficile perché di essere solo regolare calo, è facile ehi con chi stai parlando? dici a me? non ci sono che io qui andavo pure a controllare l'herz perché l'herz finisce facile ragazzi eh! Fatto giro veloce de calogero oh, oh, oh, oh. mamma mia eccolo Perez che sente subito l'odore del sangue o della cacca, dipende da quale cosa ha sentito perché la so fatta sotto appena ti distrai un secondo questa vola via peccato perché si eravamo pure riavvicinati un pochettino a Norris è vicinissimo è vicinissimo coprimo l'interno se ci arrivasse la notizia che Verstappen si è schiantato sarebbe bellissimo è vicino Perez raga è vicino A no, coprire l'interno, poi se li mettiamo in traiettoria, uh, rimanevo interno. In qui la abbastanza asciutta da poter cambiare le gomme, manteniamo quelle intermedie ancora un po'. Ma come ancora un po'? Ma sta a far di lui, oh Alex, ma tu dove stai a guardare? Andiamo sulla piratella, no, ma difende con l'ers Ma bisogna assolutamente evitare di finirlo, raga, perché se finimo l'HERS è finita la difesa. oh lungo errore errore grandissimo errore clamoroso entriamo in pista un po' a cazzo de cane mettilo sotto pressione facciamogli commettere un errore Sì, a lui lo famo commettere errore Per differenze ce ne avevate più raga ci avrebbe superato comunque c'è poco da ricriminare. dobbiamo solo tenerci il, il vantaggio che c'è su Ricciardo la rezza continua a martellare giri veloci su giri veloci, abbiamo no, finito l'erzo. Tira su tempi leggermente più veloci dei tuoi. Sì, ci ho fatto caso, si sì, accelero, guarda, stavano a piano al posto tranquillo. Sono vicini sono vicini sono vicinissimi, sono vicini troppo vicini. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, il è 4,2 secondi. Mamma mia, questo è veramente stupido come una pigna comunque. Cioè, ma voi capite che sto guarda quelli dietro e non quelli davanti? Come passano raga? qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Eh, qualche decimo? Ti sei accorto adesso? E' ora e tu lo sto di. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da ascio. Sì, fa il pit stop con noi. Ma voi ve trovate tutti i giorni o solo i giorni da gara? Così che sapete? Prima volta che stiamo sopra di due secondi su Richard, questo è buono, giro veloce di Calogero, attenzione, vedete giocando sempre un po' a derza, raga purtroppo qui la gara è una questione dei nervi più che una gara contro avversari. Nando Norris ci ha fregato il giro veloce, portaci sua. Eh sto pensando mentre corro alla rosicata che il medio ci ha rovinato sta, sta gara perché io non andavamo forte Ecco che norris va a vincere eccolo qui norris va a vincere però noi andiamo chiude sul podio ragazzi e questo è un grande risultato pilota del giorno Calogero Bottas è una perché se non avesse piovuto probabilmente sta gara ci giocavamo la vittoria beh ragazzi vince Lando Norris che fa pure il giro veloce se becca 26 punti poi Perez il nostro Calogero Bottas in terza posizione non eravamo lontanissimi col giro veloce di tre decimi diciamo poi Ricciardo dietro di noi Verstappen e il compagno Leclerc Ocon, Hamilton, Albon e Alonso vanno a chiudere la top 10. Per quanto riguarda la classifica in campionato siamo sempre terzi, 55 punti, abbiamo accorciato un peletto perché siamo a 36 punti da Verstappen e eh, soprattutto però noi dovremmo controllare pure Perez perché Perez si è avvicinato tanto a Verstappen. Oh, guarda se mi stanno a guardare il eh, nemico sbagliato. Poi c'è Norris a 42, eh, Alonso, Albon, Leclerc, Hamilton, Ricciardo e Ocon va a chiudere la top 10. Beh ragazzi, con i replay sotto della gara, vi devo dire che mi sono divertito. È stata una gara veramente snervante a livello mentale perché sulla pioggia non so veramente. Non so, veramente capace ragazzi, non ci avevamo il passo e è stato importante riuscire a recuperare qualche punto, sgranocchia qualche punticino a Verstappen e speriamo che nelle prossime gare riusciamo a recuperare ancora qualche punto. Io spero vi siate divertiti, con questo non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!